Buongiorno, allora in questo video eh, cerchiamo di concentrarci sugli aspetti pratici relativi al corso quindi mm. l'organizzazione pratica del corso eh, che, che erogheremo quest'anno no? ho pensato di, che queste parti qua che sono un pochino più noiose, un pochino più formali eh, fosse più utile diciamo così, farle vedere con un video offline piuttosto che non dover eh, spendere il tempo in aula dove possiamo usarlo invece per fare cose più interessanti eh, allora, diciamo che la maggior parte eh, delle informazioni, anzi, la quasi totalità delle informazioni che ci servono, lo trovate, la possiamo trovare no, sul sito del corso. Questo è l'indirizzo breve, ma l'ho già anche comunicato via mail, attraverso un avviso, attraverso il canale Telegram del corso. Eh, da questa pagina, no, riuscite a trovare il link per raggiungere tutte le informazioni, tutte le risorse, tutti i documenti, tutte le slide eccetera del corso stesso. Quindi questo è il nostro punto di riferimento, il punto di partenza rispetto a tutto il materiale ehm, che avremo durante, durante il semestre. Durante il semestre eh, saremo insieme appunto 80 ore, eh, 80 ore divise nel seguente modo, ci saranno circa 40 ore di eh, lezione, e esercizioni in aula eh, le, eh, relative alla programmazione e al linguaggio Python, ci saranno una decina di ore invece in cui faremo gli argomenti di teoria che fanno anche parte dell'esame. Eh, alcune parti sono sulla teoria relativa alla programmazione, altre invece sono sulla teoria più relativa al funzionamento del calcolatore. Eh, Delle ore di esercizi, parecchie ore di esercizi in aula. E poi ci sono i cosiddetti laboratori, quindi ore in cui andrete voi in laboratorio con un calcolatore a provare no, a ragionare e a risolvere gli esercizi che vi proponiamo. Queste ore di laboratorio per potersi gestite no, in modo più corretto, riuscire a seguirvi meglio, eh, anziché essere tutti insieme la classe da 250, sarete divisi in tre squadre diverse. Adesso poi ci arriviamo. Um, gli argomenti trattati dal, te, dal, dal corso sono eh, in buona parte presi da questo libro, eh, Concetti di informatica e fondamenti di Python, sulla pagina del corso trovate la citazione completa col codice di SBN, eccetera, eh, noi seguiamo quella che è la seconda edizione in lingua italiana che corrisponde grossomodo a quella che è invece la terza edizione in lingua inglese, quindi questo qua è lo stesso libro, diciamo, la, la traduzione l'uno dell'altro, Chiaramente uno è quello originale in inglese, l'altro invece è quello eh, tradotto in italiano. Se, eh, diciamo, se vi trovate bene no, a seguire, a studiare su un libro, questo è il libro che noi stiamo seguendo. No? Molto del materiale, dell'informazione che diciamo, o che diciamo, vi comunichiamo, sono già nelle slide, sono nel dispenser, le trovate su internet, su centinaia di siti e di corsi vari, eh, questo è un riferimento. Eh, lascerei a voi, diciamo così, la scelta se dotarvi del libro, perché magari appunto, è, un, è un metodo di studio no? che vi trova bene e noi seguiamo abbastanza l'ordine dei capitoli e, e spesso prendiamo gli esercizi proprio da questo testo per, aver, per darvi modo no? di avere anche un supporto, capire dove siamo arrivati col programma e poter eventualmente rivedere un certo argomento così come è scritto sul libro, no? a differenza di come magari l'abbiamo spiegato in aula, dicendo le stesse cose con parole diverse, magari ci si aiuta anche la comprensione. Um, qui ci sono il, le informazioni dettagliate sulla versione italiana, sulla versione inglese del libro, ma non stiamo a leggere insieme, le trovate nelle slide se vi interessano. Poi ovviamente Python, come dicevamo, è un linguaggio molto diffuso, molto noto e, e quindi trovate moltissime altre risorse. No? Qui ho provato a elencare alcuni libri di testo che sono recenti e tradotti in italiano, eh, questi due di editori diciamo così, universitari abbastanza diciamo così, noti e affidabili, quindi se qualcuno avesse in giro o conoscesse o trovasse dei libri di questo genere vanno bene lo stesso, chiaramente non seguono esattamente lo stesso programma che abbiamo nel corso ma chiaramente le, le, le conoscenze sono le stesse quindi vanno benissimo e poi non dimentichiamoci che ci sono moltissimi siti, tra, dai siti ufficiali di Python dove troviamo la documentazione ufficiale della libreria standard e del linguaggio, a questo sito Real Python che a me piace parecchio eh, perché ha tanti piccoli tutorial su vari singoli argomenti, quindi alcuni argomenti diciamo così, sono spiegati bene lì, forse in modo anche più chiaro, più comunicativo rispetto alla documentazione ufficiale che a volte è un po' asciutta, tende ad essere un po' arida e poi ci sono... Quest'altro testo qua, ad esempio, l'ho riportato anche se non in italiano perché è disponibile gratuitamente, quindi se uno va su questo sito può eh, scaricarsi questo libro e consultarlo online. Quindi ci sono veramente eh, l'imbarazzo della scelta in termini di risorse, molte gratuite e alcune chiaramente sono a pagamento. E poi ci sono, useremo degli strumenti, no? ehm, ehm, Abbiamo già visto che lo strumento principale che utilizzeremo sarà appunto il PyCharm che vi ho chiesto di installare, eh, anche qui di questo c'è una versione community, una versione educational che è gratuita e poi in realtà c'è una versione professional che sarebbe a pagamento, ma noi come docenti e studenti universitari se ci registriamo sul sito possiamo avere comunque la versione professional anche gratuitamente. Eh, esiste replit.com come abbiamo già visto eh, che può essere usata diciamo così per scrivere dei programmini online senza dover installare nulla sul computer e poi useremo spesso questo, questo sito che si chiama Python Tutor, lo vedremo soprattutto nelle prime lezioni perché ci permette proprio di vedere cosa succede dentro il programma, no? è un ambiente non di sviluppo ma di analisi eh, che ci permette appunto di capire le varie variabili che valori hanno, come evolvono eccetera ci aiuterà molto a capire alcuni concetti soprattutto sulle strutture dati. Eh, quindi lo useremo come strumento didattico, chiaramente non come strumento di programmazione. Per quanto riguarda la registrazione di PyCharm e dell'interprete Python, facciamo riferimento a quei documenti che vi abbiamo condiviso, c'è una versione Windows e una versione Mac eh, con cui spero che l'abbiate già fatto, se no vi invito a seguire le istruzioni in modo da potervi installare sui vostri computer tutto ciò che vi serve, quei due programmi che vi servono, quindi il Python e il PyCharm. Eh, PyCharm che appunto ha l'aspetto dell'ambiente di sviluppo che impareremo a usare e useremo anche durante l'esame, quindi l'esame sarà, sarà svolto usando l'ambiente di PyCharm, quindi conviene effettivamente imparare a utilizzarlo anche in modo, anche in modo abbastanza snello e flessibile. Ciononostante appunto anche replay.com, soprattutto magari se uno è in aula, su anche Essendo un, un applicativo web, anche se uno avesse un tablet, per quanto può essere scomodo scrivere un programma su un tablet, ma si può, si può accedere eh, online anche al sito di repli.com. E, e, e ovviamente il programma funzionerà esattamente nello stesso modo nei due casi, perché ovviamente entrambi implementano e eh, supportano il linguaggio Python. Per scendere più sul pratico noi abbiamo questo eh, orario settimanale che avete già visto sull'app o sul sito del Politecnico, a parte il primo lunedì che ci è stato mangiato dall'evento elettorale, noi avremo lezione a lunedì pomeriggio e al martedì nelle ore diciamo così, centrali della giornata, la famosa lezione dieta in cui si salta il pranzo, eh, questo per quanto riguarda le eh, lezioni in aula che verranno usate come lezione o esercitazione, io non faccio distinzione formale tra quello che è una lezione e un'esercitazione, Buona parte delle lezioni per noi saranno esercizi, no? facciamo esercizi, facciamo programmi insieme per capire i concetti che ci stanno dietro. E poi abbiamo le tre squadre di laboratorio, che sono la squadra 1 e la squadra 2 poste al, al mercoledì eh, e questo mercoledì saranno mixate con le altre squadre di esercitazione delle altre materie che saranno in parallelo a queste, quindi quando chi fa squadra 1 di, di chimica fa squadra 2 di, eh, di informatica e viceversa. E poi c'è una terza squadra, a differenza degli altri corsi, noi siamo divisi in tre squadre, non due, eh, per potervi seguire meglio, proprio perché dovete lavorare voi eh, eh, al calcolatore, eh, quindi non abbiamo troppi calcolatori disponibili e eh, riusciamo ad avere un rapporto diciamo assistenti-studenti eh, migliore. E quindi c'è in tre squadre, la squadra 3 è una squadra che sarà messa a metà dell'alfabeto e non si sovrappone né, che, né con la squadra 1 né con la squadra 2 di matematica e di chimica. E questi, chi, diciamo, chi afferisce la squadra 3 eh, verrà al laboratorio invece al martedì pomeriggio. Okay? All'inizio del corso cercheremo di essere abbastanza rigidi, di non permettere cambi di squadra, poi eh, man mano quando andiamo avanti quando purtroppo qualcuno smette di seguire tende ad esserci più posto disponibile nei laboratori e allora diventano anche poi possibili alcuni scambi eh, fate attenzione che la squadra 3 andrà al laboratorio nell'AIB 1 che è sempre qua nella sede centrale quindi al secondo piano molto vicino all'aula 4 dove c'è la lezione eh, in mentre invece il mercoledì si andrà al laboratorio in un laboratorio, che si chiama, un laboratorio che si chiama 2B e si trova in via Boggio quindi si entra dalla parte opposta del Politecnico dove c'è nello stesso fabbricato dove ci sono le aule M. Eh, poi, magari se volete, guardiamo insieme la cartina eh, per essere sicuri di non perderci le prime volte. I laboratori sono di gran lunga la parte più importante del corso. Le lezioni chiaramente vengono fatte in aula, cerco di farle in modo più, più interattivo possibile, ma comunque siete in tanti, quindi non è sempre possibile vamos, interagire approfonditamente. laboratorio siete voi, vi mettete in gioco, provate a risolvere gli esercizi, non ci riuscirete, vi arrabbierete, chiederete aiuto, ci riproverete e non riuscirete di nuovo, ma poi alla fine ce la farete, ecco questo processo qua è il processo importante eh, eh, su cui dovete investire, se, se mancate una lezione non importa, ma cercate di non mandare, ve la, ve la guardate online, tanto registriamo tutto, ma cercate di non mancare i, eh, i laboratori, questo è assolutamente no perché oh, se per caso lo mancate cercate di farlo comunque per conto vostro ma cercate di farli veramente eh, i laboratori inizieranno la seconda settimana del corso noi pubblichiamo il testo eh, magari il mio consiglio il, pub, il testo cercheremo di pubblicarlo il venerdì precedente il mio consiglio è di cominciare a guardarlo magari durante il weekend tanto adesso comincia a far freddo, è brutto eh, cominciate a guardare il testo così arriverete al martedì o mercoledì cioè l'orario del laboratorio quando praticamente avrete già qualche idea e ecco, lì avrete a questo punto la possibilità di pronunciare a sviluppare il programma e chiedere aiuto, fare anche domande più intelligenti perché magari avete già guardato il testo prima e non guardatelo solamente al, nel primo momento nel, momento nel momento in cui arrivate in laboratorio um, il software Python e PyCharm installatelo sul vostro computer ma in laboratorio userete i computer del laboratorio dove c'è già tutto installato, no? io vi ho chiesto di installare i eh, programmi sul vostro computer in modo che possiate fare esercizi anche, anche a casa vostra la suddivisione delle squadre eh, la, ve la comunicheremo più avanti perché ci sono ancora delle iscrizioni in ballo e quindi devo aspettare che i numeri, siano, i numeri iscritti siano diciamo, ben stabiliti eh, prima di poter fare tre gruppi delle stesse dimensioni quindi per ora ho messo queste XXX che poi eh, diciamo così, andremo a dettagliare alla alla fine della settimana o all'inizio della settimana successiva, in modo che voi sappiate in quale turno dovete venire. Però al momento ci sono ancora degli scambi di, di studenti, delle nuove iscrizioni, che non, non, per cui i numeri non sono ancora sufficientemente stabili. Ma lo comunicheremo prima, chiaramente, della, della prossima settimana. Ecco, il ciclo settimana dei laboratori, grosso modo, si dovrebbe svolgere in questo modo. Noi al venerdì della settimana precedente pubblichiamo il testo del laboratorio contenente gli esercizi da svolgere appunto durante il laboratorio qui di mezzo c'è il weekend e quando arriverà, qui ho sbagliato a scrivere martedì o mercoledì eh, ci sarà il laboratorio eh, dentro il quale avrete tempo no, di poter lavorare individualmente per poter risolvere gli esercizi proposti dedicheremo magari in dieci minuti all'inizio a fare un po' di riflessione sui concetti, quindi il testo conterrà anche delle domande, non, dicevo, non dico domande tra bocchetto, ma domande di riflessione Qui eh, cui magari velocemente con l'assistente di laboratorio eh, fate, fare, faremo un piccolo ragionamento nei primi 10 minuti, dopodiché vi lasciamo lavorare, noi siamo a disposizione girando eh, tra, tra, tra i banchi essenzialmente, tra le postazioni, eh, a guardare cosa fate, chiedeteci, proviamo a rifletterci insieme sui vari esercizi che veniamo proposti e vi abbiamo proposto. e poi alla fine, gli ultimi 20 minuti circa, tranne chiaramente nel primo laboratorio, eh, verranno dedicati a risolvere un esercizio di quelli della settimana precedente quindi cosa succede? che ogni settimana vi proponiamo magari 5-6 esercizi 7-10, la prima saranno 15 ma sono piccolissimi ehm, e la settimana dopo dedicheremo del tempo a risolvere quello che vi è risultato un pochino più difficile, più ostico no? in cui avete bisogno di un pochino più di aiuto allora ogni settimana cosa succede? che dopo il laboratorio noi pubblicheremo un sondaggio sempre sul canale Telegram chiedendovi Qual è l'esercizio che vorrete, vorreste risolvere insieme la settimana prossima? Allora, degli esercizi di questa settimana, voi scegliete quello che vi ha dato più difficoltà. Sulla base degli esiti di questo sondaggio, questo qui, adesso lo vado a riprendere qua, degli esiti del sondaggio, decideremo quale esercizio fare in quei 20 minuti, così almeno insieme risolviamo l'esercizio, tra avete più difficile, quello che vi ha dato più problemi, o quello che vi ha dato più o più dubbi. Quindi, Cerchiamo di mantenere questo ciclo settimanale, il venerdì eh, c'è il testo, la settimana successiva, martedì, mercoledì, c'è il laboratorio, subito dopo il laboratorio pubblichiamo il sondaggio in cui ci possiate dire guarda io ho provato a fare questo esercizio e non ci sono riuscito, e allora la settimana dopo lo risolviamo insieme, eh, ma nello stesso tempo, la settimana dopo pubblicheremo il testo per la settimana ancora successiva, quindi un po' un ritmo un po' così, eh, ci, per aiutarci a mantenere il ritmo, no? a tenervi occupati e anche farvi pensare un pochino di più all'informatica e non solo a quelle cose noiosissime di matematica e poi in futuro, in un futuro un pochino più lontano qui ho detto almeno dopo 8 giorni vi pubblichiamo poi le soluzioni degli esercizi no? di tutti gli esercizi, cioè uno lo risolviamo insieme qui ma anche gli altri, poi anche degli altri esercizi pubblicheremo la soluzione allora io sono sempre molto combattuto quando si parla di soluzione di esercizi perché un esercizio di programmazione, un qualunque esercizio di programmazione, si può risolvere in almeno mille modi diversi. Allora che io vi dia una soluzione, che è quella a cui sono arrivato io, non vi aiuta più di tanto no? perché poi magari voi si, eh, vi, vi sareste eh, orientati in una soluzione diversa, che sarebbe altrettanto giusta. Eh? Quindi eh, ho sempre un po' il timore che se vedete una soluzione cerchiate poi di arrivare a quella soluzione perché per qualche motivo dovrebbe essere più giusta di quella che avevo in mente io. Ecco, no, ecco, questo è un errore che vorrei che non faceste. Così come vorrei che non eh, vi sedeste diciamo, ad aspettare le soluzioni pensando che mi studio poi le soluzioni. Allora, Studiare le soluzioni non serve quasi a nulla in termini di apprendimento. L'apprendimento dell'informatica si fa provando... Su se stessi in prima persona a risolvere. Vedere una soluzione fatta da un altro non serve quasi a nulla se non come facciamo in laboratorio, magari fatta insieme. Allora ti faccio vedere come verremo, vedrete che faremo molto spesso in aula: ragioniamo insieme e la costruiamo insieme. Allora condividiamo un ragionamento, non ti faccio vedere la soluzione. No? Uh, semplicemente studiarsi l'infinito dei leopardi non ci mette, studiarlo anche benissimo non ci mette in grado di riuscire a scrivere noi uh, un poema di tale portata sicuramente no? eh, invece se, se pro mi alleno allora riesco ad, ad accrescere le, le mie competenze e le mie capacità quindi io le soluzioni ve le pubblico perché altrimenti mi massacrate di domande e di richieste non ah, possiamo avere la soluzione possiamo avere la soluzione eh, va bene ve la pubblico Ve la pubblico però con un certo ritardo, almeno due settimane dopo, in modo che voi abbiate avuto l'incentivo e il tempo di provare davvero a risolvere. Eh, se io vi pubblicassi la soluzione il giorno dopo, so che la metà di voi, l'esercizio, non prova neanche a farlo, perché aspetto di vedere la soluzione. Ecco, io vorrei che evitassimo no, questa dinamica, per questo, diciamo, soluzione ve la, pubblico, ve la metto a disposizione con un volutamente con un certo ritardo mentre invece appunto spenderemo del tempo sia in laboratorio che talvolta, ops, mi sono perso la pagina, che talvolta anche in aula proprio a svolgere gli esercizi insieme. Quindi magari ci sono alcuni esercizi che vi abbiamo proposto in laboratorio che riprenderemo anche in aula a lezione eh, proprio perché magari c'è qualcosa da imparare in quello. Poi eh, l'altra informazione, diciamo così, pratica, oltre a quella del funzionamento del laboratorio è eh, quello sul canale Telegram che vi ho già invitati ho visto che buona parte di voi anche se non tutti si sono già uniti a questo canale ecco io vorrei usare Telegram per tutte le comunicazioni eh, quindi evitare di avere delle mail che vanno avanti e indietro che poi si perdono poi si accumulano non si riesce a rispondere eccetera eccetera eh, tutte le volte che abbiamo un avviso da parte nostra un'informazione anziché mandarvi una mail che appunto si perde insieme alle altre 200 che vi manda il Politecnico scriviamo su Telegram se voi avete una domanda avete una curiosità avete una difficoltà Usiamo questo canale tra di noi, diciamo così, l'esperienza degli altri corsi ci dice che la cosa funziona abbastanza, eh, noi eh, sicuramente controlleremo il canale risponderemo sempre, ma potete, siete liberi anche di, parlare, di usarlo per parlarvi e rispondervi tra di voi, ecco, questo anzi sarebbe molto interessante che cominciassimo diciamo, a costruire un minimo di comunità ecco, intorno anche ai dubbi, alle domande, agli esercizi che faremo, che faremo insieme. Okay. Quindi per favore cerchiamo di usare il gruppo, eh, cerchiamo di non usare i messaggi privati perché, perché poi magari il 90% delle volte la risposta che do a te servirebbe anche agli altri, quindi tanto vale farla in pubblico, qui non c'è nulla di privato no? essenzialmente, stiamo insieme cercando di imparare no? a, a certe, certe tecnologie, certi, certi linguaggi, quindi non, ehm, non stiamo parlando di... se ci fossero qualche rarissima no? una condizione personale, messaggio veramente personale allora mi mandate una mail tranquillamente, ma qui parliamo, diciamo così, dei contenuti didattici che ci scambiamo sul canale, ok? E soprattutto tenetelo d'occhio perché gli avvisi, magari anche all'ultimo momento c'è cioè, qualche cambio di orario o qualsiasi altra cosa, eh, li eh, erogheremo principalmente attraverso il canale Telegram che tanto ce l'avete già tutti installato sul cellulare, quindi eh, non dovrebbe essere una grossa difficoltà. Ecco, spendiamo ancora qualche parola sull'esame che è sempre un argomento interessante, adesso non vi dirà poco ma vi riguarderete sicuramente questo video all'ultima settimana del corso, per capire bene come funziona, ma ne, ovviamente ne parleremo ancora in aula, l'esame è composto di due parti, eh, che si svolgono tutte nello stesso momento, l'esame dura 90 minuti, un'ora e mezza, in questa ora e mezza dovete rispondere a tre domande di teoria e sviluppare un programma in Python. Le tre domande di teoria valgono due punti ciascune, ciascuna, quindi 2, 4, 6, 6 punti di teoria e 26 punti per la parte di programmazione, vedete che ovviamente la somma è un po' più una più abbondante rispetto al 30 per riuscire eh, diciamo così a compensare a eventuali piccole difficoltà e ad arrivare al 30 lode per chi effettivamente è ben, è ben preparato eh, l'esercizio di programmazione vi dicevo lo farete con PyCharm noi il PyCharm lo faremo usare in un ambiente protetto, ovviamente che non vi permette di fare copia e incolla, condividere cose, eccetera, di copiare, eccetera, così in gergo, e quindi sarà all'interno del sistema di quiz. Si aprirà una finestra che di fatto è una macchina virtuale su un computer in cloud su cui sta girando solo PyCharm, no? e quindi, però di fatto una volta che avete aperto questa finestra... Lavorerete esattamente come lavorate sul vostro computer o sui computer del laboratorio eh, eh, che avrete usato per tutto l'anno. Eh, Sull'esercizio di programmazione dovete consegnare il programma, il programma che scriverete. Poi la correzione la facciamo andando sia a far funzionare il programma sia anche a leggere che cosa avete scritto, quindi non è solamente una cosa del tipo funziona o non funziona, sarebbe troppo diciamo così, penalizzante nei vostri confronti perché magari in quel momento c'è un dettaglio che, non, non, che vi sfugge o che non siete riusciti a fare. Eh, noi andiamo sicuramente a verificare se funziona, ma, poi ma ancora di più a verificare cosa avete scritto, capire che, che scelte avete fatto, che ragionamento avete fatto nello scrivere quel codice. Okay? Quindi la valutazione non è solamente di funzionamento, ma di merito, nel merito di che cosa avete scritto. Se ci sono degli errori di sintassi, degli errori di, di progettazione, delle, delle, la scelta delle strutture dati, l'efficienza, eccetera. eccetera. No? Queste per ora sono ancora concetti un po' astratti, tra, detti dalla prima lezione, ma eh, ovviamente man mano che andremo avanti capiremo un po' meglio di che cosa si tratta. Alla fine vi diamo questo, questo punteggio che è la somma della parte di teoria e la parte di programmazione. Le domande di teoria sono tre domande, come dicevo, la prima è sulla codifica numerica, sulla aritmetica del calcolatore, la seconda sull'architettura del calcolatore e la terza è sul linguaggio Python, le parti teoriche, eh, che sono gli argomenti che tratteremo durante, durante le lezioni teoriche del corso. Ehm, in ogni caso, questo amb ambiente in cui si svolge il programma è un ambiente eh, semplice da utilizzare, ma nelle ultime una o due settimane del corso il laboratorio lo svolgeremo su quell'ambiente lì in modo da poter già provare prima come funzionerà l'esame no? quindi in questo modo eh, abbiamo modo anche di abituarci allo strumento con cui l'esame verrà svolto, verrà, verrà condotto eh, commento se posso permettermi abbiamo, detto, abbiamo parlato delle regole dell'esame eh, parliamo anche di preparazione per l'esame eh, per passare bene l'esame eh, non serve aver letto 60 volte il libro, non serve aver studiato a memoria le soluzioni, serve eh, mettersi in gioco, serve mettersi in gioco dal punto di vista diciamo, logico, per cui molti degli esercizi sono la difficoltà non è il linguaggio Python, la difficoltà è il ragionamento che io devo fare per capire come impostare la soluzione del problema: il cosiddetto problem solving. Questa è la parte che ad alcuni di voi. Eh, risulta più naturale, ad alcuni risulta più ostica perché dipende un pochino da quelli che sono i nostri schemi mentali che siano più o meno adatti Si no? può apprendere, l'importante è non rimanere fissi sui propri schemi mentali se si, si accorge che non sono utili, non, sono, non funzionano bene in questo caso bisogna fare un lavoro di introspezione, di capire come ragioniamo per arrivare a una soluzione una volta che ho capito come ragiono posso insegnarlo a qualcun altro o in particolare posso insegnarlo a un calcolatore questa capacità si allena solamente facendo esercizi quindi gli esercizi li leggete li vedrete le prime settimane vi sembrano stupidi ma sì, ma non sto a farlo è stupidissimo questo qua lo capisco no il mio consiglio è fatelo se vi proponiamo esercizi per dare un po' come no, quando uno va in palestra eh, gli verrebbe da saltare la parte iniziale di riscaldamento eccetera no, tanto, no in realtà serve anche quella perché è la base su cui vai a costruire il resto quindi anche gli esercizi semplici eh, provate a farli. Li troverete in fretta? Bene. Però, vi daranno vi farete, farete un piccolo pezzo di ragionamento che vi servirà poi più avanti, dove lo stesso piccolo pezzo di ragionamento andrà inserito in un ambito più ampio, ma a questo punto vi verrà naturale perché ormai l'avete già fatto negli esercizi più facili. Gli Esercizi fateli, cercate almeno in prima battuta di farli da soli, quindi l'errore peggiore che potreste fare è quello di mettervi insieme a un compagno o una compagna molti più, molto più bravi di voi perché poi loro lavorano voi guardate e non capite un tubo eh, perché non potete leggere il pensiero sul ragionamento che stanno facendo e cercate di replicarlo. il ragionamento ce lo dobbiamo fare noi quindi se vi piace lavorare insieme, in gruppo il mio consiglio è trovate un gruppo di persone che siano al, loro, al vostro stesso livello se, se siete bravi mettetevi insieme dei bravi se siete scarsi mettetevi insieme degli scarsi con rispetto parlando, chiaramente, ma per capirci, ehm, vi, aiuta, vi aiuta di più perché riuscite insieme no, a, a crescere insieme a capire quali sono le difficoltà. Avere quello che sa già tutte le risposte non ti aiuta un giorno dopo a riuscire a trovare la risposta da solo. Okay? Poi noi in questo processo, come dicevo, in aula in laboratorio, siamo lì apposta per aiutarvi. No? Non siamo lì per ricordarvi come si dice: una certa funzione a memoria: non servirebbe a nulla. Eh, ma siamo lì proprio per aiutarvi a sbloccarvi quando col vostro ragionamento arrivate in un vicolo cieco oppure prendete la, la direzione sbagliata può capitare perché, perché vi manca ancora l'esperienza della messa in pratica delle cose che, che impariamo fateli da soli questi computer fateli, sembra scontato dirlo, su PC il che vuol dire, li scrivo su computer e provo a farli funzionare, provo a verificarli no? l'altro errore che molti fanno è di scrivere tutto il programma magari due pagine di codice, e poi alla fine provarlo. Ve ne accorgerete, noi quando faremo esercizi insieme, io scrivo 3-4 righe, e poi proviamo e verifichiamo queste, prima di andare avanti, okay? Perché altrimenti, se poi qualcosa non funziona, che è la certezza, perché quando uno scrive un programma, mai funziona al primo colpo, per legge, eh, se ho scritto troppo, poi diventa difficile andare a capire dove c'è l'errore o quanti errori ci sono se faccio un pezzo per volta in modo incrementale in qualche modo odio ogni passettino magari faccio qualche piccolo errore ma lo correggo lì prima di andare avanti quindi sono tutte abitudini che, che cerco mi raccomando in un certo senso di, di, di provare a seguire e sulle quali insisterò sicuramente molto durante il corso e poi se uno vuole divertirsi può inventarsi i suoi problemi, delle varianti di problemi attuali vedete che a volte basta cambiare una parola, o spostare una virgola che un programma che risolve un problema eh, diventa completamente diverso o meglio il problema è molto simile ma il metodo per risolverlo diventa completamente eh, diverso e quindi non si può ragionare per analogia: ah ma questo esercizio è simile a quell'altro no, in ogni esercizio mi devo mettere lì e scomporre il ragionamento per riuscire a proporre quale soluzione lo risolva al meglio. Questo sono un pochino dei, delle, delle macro consigli, un po' ad alto livello, e cercheremo poi durante il corso di entrare più nel dettaglio e capire che cosa significano queste cose, e capire su di voi diciamo, se, eh, quali possono essere no, gli strumenti per, per aiutarvi a studiare in modo da arrivare all'esame, passarlo bene e andare oltre, che il secondo e il terzo anno vi aspettano dove ci sono cose più interessanti sulle materie che avete scelto. Eh, come dicevo, eh, noi siamo sempre disponibili, siamo sempre a disposizione. questi sono i riferimenti sia mio che di Roberta via, via mail, ma eh, come ci siamo detti il modo più rapido per incontrarci è ovviamente quello di eh, scriverci sul canale Telegram che abbiamo aperto appositamente per questo corso. Grazie e arrivederci alla prossima lezione.